Non so se tutti sanno che Bach, prima di mettere a punto il suo sistema di rimedi floreali, era stato un medico anche di una certa fama, che a un certo punto del suo percorso ha deciso di abbandonare, di lasciare la professione e la scienza medica perché non condivideva, cosa che tra l'altro l'aveva anche molto deluso, il fatto che l'attenzione venisse posta quasi esclusivamente sulla cura o l'eliminazione del sintomo piuttosto che nell'individuazione di quelle che erano le cause profonde della, della malattia o del disagio, perdendo quasi del tutto di vista l'uomo nella sua integrità e nella sua complessità di corpo emozioni mente e spirito ecco scegliere un rimedio floreale significa scegliere un rimedio vibrazionale naturale che tiene in considerazione questa complessità e che va ad agire su tutti i livelli dell'essere in modo molto dolce accompagnando la persona a scoprire e comprendere l'origine del proprio disagio e sostenendo e facilitando un processo di trasformazione, di evoluzione e più in generale di, di armonizzazione.